oggi che il cosplay troviamo sicuramente troveremo molti più cosplay a dopo quanto ci è voluto per i rispettivi cosplay? per il mio giusto il tempo di allestire i vari pezzi di vestito diventare grigi i capelli, ma il resto è abbastanza semplice e il TARDIS? Giorni, le, gote, fatto le quindi fatto a mano? ok è il primo cosplay che fate? no, no, pure l'anno scorso abbiamo fatto One Piece quest'anno invece solo io e lei, facciamo Sare, sarete in giro anche sabato? no, soltanto oggi. va bene, grazie ringrazio ciao, ragazzi ciao. Il costume quanto ci hai voluto per fare tutto? Ah, in realtà il costume è molto veloce perché è una semplice tutina quindi ho comprato il materiale, il cartamodello già l'avevo, la versione basica. Il, il grosso è stato aspettare le armi e sceglierle più avanti, sono fatto la giugata a mio fratello in realtà poi una settimana mi è arrivata a casa e il trucco stamattina è la cosa lunga perché un'oretta... Bianco. Ormai hai scelto sto? Allora, so in, in particolare? Dunque, il mio main è Rogue, mm -hmm. ho scelto Domino perché è un altro personaggio molto forte, molto mm -hmm. aggressivo. E in realtà l'ho fatto un po' per fare coppie con noi, sì. perché così cioè, si creavano scenetti interessanti. Diciamo. Sì. Dall'altra parte posso, perché riciclerò tu, tutti i pezzi per altri costumi, sì. quindi ad esempio la parrucca la porto domenica per Jubilee. Ah. Le armi le userò per fare cluster e la tuta la riceverò per un'altra versione di Rogue che è, anzi, è addirittura due ma uh poi -huh. è in nero e verde, quindi uh -huh. uso la stessa tuta, cioè, quindi sono i pezzi che ho Quindi sto sabato ti ritroviamo con questo di cosplay No, domani sarò Emma Frost, che versione regina del Club Infernale, insieme una... a Jean Grey, versione Club Infernale Allora vi ritroviamo domani, domani. Il Sì sì, mi sì. sì. sì. trovate cambio tutto Benissimo, Vi ringraziamo Leonardo, Leonardo, scusa, un'intervista a Freddo ormai. Certo. Questo Oscar. Guarda, è stata veramente dura. Dopo parecchi anni ho persino baciato qualche regista nei camerini, ma niente. Alla Ehi, fine bello. con quest'ultimo regista che mi ha fatto soffrire e sono quasi morto addirittura, eh. Hanno detto, vabbè, ma diamogli l'Oscar, però è l'ultimo. Questa Quindi, serie con l'orso è stata saluta, drammatica. Sono saluto a Roma, a Romix per farlo vedere a tutti, poi dopo ritorno in America e basta, mianca a casa, però dovevo portarlo, ecco. Che successore? Porterò il comico nello stesso perché voglio che tutti cioè, dobbiamo celebrare questa cosa. Okay. Sembra giusto. Grande. Moritato. No? Grande Leo. Non avete visto? Pieno di personaggi importantissimi qui a Romix. Abbiamo appena incontrato Leonardo Di Cape. Sì, colpa al cuore o per tutte le fan di Titanic, insomma. Aspetta Jack, aspetta Jack. Ti mo quasi... perso ieri. Tra la folla te mo perso ieri. due domandine semplici semplici, come hai scelto questo mitico personaggio? Che so uguale. Che piace? Anche il Pick of Destiny. Aspettate, la prima volta che fai cosplay? No, ho 3-4 anni. Pur. E porti questo fino a sabato e domenica? No, questo ho portato oggi. Domani faccio Gimli del Signore D'Anelli. Aspettate. Okay. E poi andiamo a cercare. Allora. E poi domenica lo unisco al gruppo dei Slipper. Oh, ti ringrazio. Grazie a voi, ciao, ciao. Voglio sapere quanto tempo hai impiegato per fare questo cosplay? Per fare questo cosplay ho impiegato non moltissimo, diciamo, perché forse a via di farli ho acquisto un po' di esperienza. Questo è il tuo primo cosplay? È... No, no, no, no, no, no è... sono parecchi anni che faccio i cosplay. Eh, eh, quali sono i eh, tuoi personaggi? Sono la prima classifica di world Cosplay, oh, c'è una passione, proprio sono appassionata. Se vuoi puoi pubblicizzare la tua pagina. Eh, WorldCosplay.net c'è, diciamo, ci sono tutte le mie foto, okay. se mi fa piacere sì. Come mai hai scelto questa versione di... Una? Se, allora, se Moon è già fatta, Sereniti anche. E di, di Luna mi piace molto questa versione, sì. insomma, mi aveva colpito l'episodio. Eh penso. sì, pure a me. Mi fatto... piace molto forse anche l'accostamento di colori, sì, il zallo, Sì, oro, sì è molto faccio bello. Faccio un attimo, riprendo tutto. La mia passione, diciamo, è cantare, recitare e, e disegnare. Infatti, Sun e poi, per una serie, eh sì. infatti, faccio l'Antico Spera, l'Antico spero alla fine qualcuno di Sun Moon lo faccio sempre, <ride> Quindi sarei anche qui domani. Sì. Sempre col penso. No, no, film. io portavo il vaira, per esempio quella di oh, Super okay. Soft Art. Okay. E domani è sorpresa domani. No? Ah, sorpresa sì, non si mi... può dire, dico mai prima. No? Vabbè, quindi <ride> ti rincontriamo domani e vediamo. Ci vediamo <ride> ci rivediamo. Okay, piacere. Grazie piacere. Ciao. Ciao. Due domandine, come hai scelto questo cosplay? Ci è piaciuto perché sono andata a vedere il film, e vogliamo fare qualcosa di nuovo nei no, eh? nostri classici cosplay, le il più, più carino da fare per costruire il tutto diciamo è costato tanto tempo le orecchie, sì, la coda abbiamo commissionato una la... ragazza che lo fa di professione lo fa di professione il, il, dato... il, resto... il resto sono prendendo vestiti vestiti, sì, vestiti è semplice eh, in il gli accessori. accessori primo cosplay che fate? No, no, no. sono anni che sì, facciamo ormai... siamo collaudati vi no? sì. okay. okay. okay. okay. ringrazio grazie, grazie, grazie a voi, buona giornata Buon il si attacca <ride> Ci hanno regalato anche il timbro ragazzi. <ride> hai visto? Polizia di Zatropolis. Senti quanto ci è voluto per realizzarlo? Eh, più o meno un anno dall'ideazione del cosplay perché ho, non ho portato solo questo, per la gara porterò altri due cosplay. Sono tre cosplay dello stesso personaggio. E c'è un'associazione per qualcuno con cui... No, no, no, li faccio da sola. Così per conto continuare. hai una pratica poi pubblicizzata. La mia pagina è Atlantic Mermaid Fashion che appunto si occupa di costumi da sirena. Ok, grazie. Grazie a te. La domanda di routine. Come mai? Sto cosplay? Perché ho, ho, ho puntato solo la semplicità, l'immediatezza. Dove arrivare. Oppure è geniale comunque. 20 euro, strisci le pedane, un giacchetto e un ombrellone verniciale. No. Comunque rimane geniale pure se è immediato. Sì, così era quello l'obiettivo, perché l'obiettivo era trovare qualcosa che. Desse mobilità alle pedane. primo Romix che porta il sleigh? Il un quarto, un quarto. Qualche anno fa ci siamo messi di. Conto. Siamo andati in coppia con un mio amico che lui ha il bazooka e si mette a terra, si piega. E qualche anno fa abbiamo fatto anche il calcio balilla, sempre insieme. Oh, uh, si, sì, l'abbiamo visto, spettacolare. Sono sempre noi. Sempre noi. Pensi di fare altri soggetti? Adesso per un po' teniamo questo che funziona, però l'idea è di, di lavorare sempre su soggetti che vadano in coppia. Grazie. Grazie. Grazie. a te. Ciao. Domanda, come hai scelto questo cosplay? Mi eh, piaceva stare il piccolo principe, col fatto che è uscito pure al cinema e ho detto che ok, prendo la palla al balzo e lo porto pure. Ci hai messo tanto a realizzarlo? No, no, no. Vabbè, no, il vestito l'ho fatto fare tutto dalla sarta perché, non Aspetta, so, è tutto, tutto. sartoriale. Quindi no, però ci vuole poco. Primo cosplay? No, no, già fatti altri. Ok, ti ringrazio. Grazie, Bene. ciao. E un paio di domande le possiamo fare? Sì magari senza casco no no sono più bello col casco sei in amore col casco però senti eh, ci ha voluto tanto per fare questo cosplay eh, un po un po di mesi mesi impiego denaro parecchio è costato No, sui 150 un po di più cioè non è poco ma ci sono anche da tanto tanto tanto di più Di posto, primo cosplay che fai? no no no è da un po più faccio siamo tanti a un doom space marine Antico o un remake del 4 che sta per uscire, che oh è, no, è uscito ormai È quello originale. Quello poi, originale. Poi il è quando avrò tempo, quando sarà oh. uscito il gioco, insomma. Perfetto, comunque finissima, sì. è finissima l'arma. Grazie. Se tessi un veterano di conoscerà anche le chiavi? No, no, sì. Ma sì, ma io ero un balordo, usavo i trucchi e me le attivavo tutte malissimo, insieme. Malissimo. <ride> bellissimo un costume fantastico Grazie. ti ringrazio, Grazie. buon romix due domande è costato tanto tempo denaro e fatica a realizzare i costumi? Sì, sì, sì, soprattutto quando si lavora c'è poco tempo per stare sì, a, esatto. a e eh, primo cosplay che fate? questo sì. complimenti cacchio <ride> primo cosplay diciamo è un inizio grandioso sì, sì. E... Quali avete scelto questo soggetto? Ah, questo è il personaggio che è già crescido nel 2015, Bloodwork, sì, sì. che diciamo, mi ha colpito da subito, quindi è stato amore, la, la prima vista, Per me è la calciatrice di Demoni di Diablo 3. Sì. Non, so. non c'è un motivo particolare sì. in realtà, mi piaceva molto il personaggio e secondo me sarebbe Perché non provare con questo, okay. iniziare? Complimenti, sì. i costumi bellissimi sì, Grazie Buon Romex. Quanto ci è voluto per fare questo cosplay? Cinque mesi Cinque mesi, tutto fatto a mano, un sì. capolavoro Marco, metti ma sul casco <ride> Grazie È la prima volta? No. Io vengo a Romex già da quattro anni poi sì, sono allora... a Mario. Io ho la pagina mia che si chiama Gigi Cosplay, tutto attaccato e in più sono l'admin Maxon di Voltachitalia. Okay. Mettete wow. mi piace a tutte e due le pagine. Grazie ragazzi. Okay. Scusa, quante ore per preparare il costume? Eh? Per fare il costume o per vestirmi. <ride> Ambe due le cose. Ma per vestirmi oramai sono pratico, quindi una quarantina. Per assemblare tutto il costume anni. anni. Fai anche altri cosplay oltre sì, a Jack faccio praticamente... Eh, ho fatto quasi tutti i personaggi di Johnny Depp, mi mancano un po', un po'. Ora devo sto preparando il cappellaio matto. Il Quindi non ti chiedo se è il primo cosplay che fai, perché si no, vede che non è il primo. No, è il primo. Non è il primo che fai cosplay. Okay. Grazie mille. Grazie a te, complimenti no. Bon Romy. Spadent Rider, un momento, geniale. Grazie. Senti, come ti è venuto a mente? Non lo so, mi faceva il personaggio e quindi... <ride> Beh, è uno dei fondamentali secondo me sì, One Punch Man. Sì, sì. È la prima volta che fai cosplay? No, è da 3-4 anni che faccio cosplay. Ti ha voluto tanto per fare... No, un mese, un mese. Se sì. no, te lo fare pure a Complimenti, yeah, sì. attentissimo. Ciao, buon buon, buon Romitz, ciao. Per noi, Romitz finisce qui. Queste sono state le interviste cosplay che abbiamo incontrato vi salutiamo con un ciubecca in lontananza vestito hawaiano tra parentesi <ride> è un ciubecca hawaiano e... alla prossima fiera e continuate a seguirci sul canale cpn friend lunga Liberità vita e prospetta. prosperità